Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, come state? Spero bene, nuovo video, vlog, baracca che criccio. Tutto bene? Io sì, ehm, vabbè mi vedete con questi capelli perché mi ha fatto la doccia e tutto il resto. Mm, e niente, mi vedete in pigiama perché sono in pigiama, non so se capisce dalle snoopy. Sì, vedete che ho il pigiama di snoopy, eccolo qua. E niente. Era per dirvi semplicemente che volevo fare un video vlog barra checcare e finalmente ci sto riuscendo, ma va? Sì. Allora, ragazze, eh, oggi eh, non sono uscita tutto il giorno perché devo fare altre cose. pulirmi la casa, che era anche importante pulirsi la casa. Oddio, che caldo che sto avendo! Vabbè, sarà perché. In casa mia c'è un caldo allucinante, un caldo veramente strepitoso, però vabbè, strepitoso non direi, però siamo lì, c'è caldo. E niente ragazze, ragazzi, ehm, sì, ho caldo ma eh, sto bene, non ho febbre, ci mancherebbe solo quello. Mi ho messo questo bel fermaglio che anzi mia nonna mi ha pettinato perché io con i miei capelli oramai non ci capisco più nulla e non intanto mi ha messo questo fermaglio che non so tanto quanto si veda eccolo qua Già. intanto mi ha fatto le sopracciglia, le sopracciglia per non rimanere troppo troppo scandalosa, ovvero troppo um, trasandata mi ha fatto le sopracciglia mi ha messo un po' di burraca o null'altro non mi sono truccata proprio solo ho solo fatto una pelle di ridefinizione alle mie sopracciglia tutto il resto è così, con questi capelli così, che forse a voi piacciono o meno, ma eh, mio, mio, io mi piaccio così, devo dire la verità. Non sono brutti per niente, anzi sono belli puliti, pettinati, sprogliati all'avanguardia, bene sprogliati. Ripetisco, non l'ho fatto io ma me l'ha fatta mia nonna perché mia nonna non voleva vedere con i capelli tutti annodati, tutti mischiati tra loro, no me lo vede ordinata e allo stesso tempo con i capelli sprogliati Ecco, che cosa vuole dire, vabbè il corpo me lo lavo tutti i giorni ma la testa una volta o due volte a settimana anche perché sono tanti questi capelli quindi vabbè lasciamo perdere quando vabbè quando ero piccola ehm, me li lavavo tutti i giorni adesso eh, siccome che ho anche altre cose da fare non riesco a incastrare anche il lavaggio dei capelli tutti i giorni però una volta ogni tanto me la vado dal parrucchiere e me li faccio fare direttamente dalla parrucchiera quando voglio, perché tutti i giorni non si può fare perché costa un occhio della testa andare dal parrucchiere. Non so voi, ma da, da me, nel mio paese, a lavarsi i capelli, farli taglizzare, oppure fare una messa in piega, o addirittura tingerseli, sono un sacco di soldi che se ne vanno via. Non so se mi conviene, quindi no. Fa tutto meno non tanto la parrucchiera di quando ero piccolina io, anzi lei è la mia parrucchiera personale da quando ero piccola. Quindi top, mi piace questa cosa. Infatti lei non, le, non mi sopporta quando ho i capelli tutti messi incasinati, disordinati. Non mi può vedere, dopo la verità. Ma manco io per questo mi sopporto, quando i capelli tutti che fanno. che non mi piacciono, diciamo, che sono disordinati. Come oggi, sono belli, ordinati, puliti, profumati. E addirittura, ribadisco. E messi quelli eh, in ordine e sprogliati era ora finalmente ho messo un po' d'olio era il vive, l'oreal è quello, sì è vivo, esatto quello che ho visto anche in un video di non mi ricordo il nome, aiuto eppure la guardo di tanto in tanto questa youtuber no, non è molto famosa ha un canale piccolino però se la ritrovo ve la linko qua sotto, nell'info nelle box di delle mie informazioni cioè nel, vi nel video dell'informazione, se mi ricordo casomai guardo nel video dei consigliati, non lo so, nelle mie iscrizioni Guarda le mie iscrizioni, se la trovo che adesso non mi ricordo proprio boh, dovrebbe avere una gentina dove, dove mi progetto le cose che voglio dire cioè io, io me le prescrivo però Preferisco eh, ricordarmi la mente, ma molte non me le ricordo quindi, ecco qua che c'è la mia agenda o ce n'è un'altra di là che dove l'ho messa, ah, è di là. Già vabbè, niente. Quindi, in teoria dovrei scrivermi tutte le cose che mi potete ricordare, tutti i canali, tutti i progetti che ho che mi sto continuando a scrivere, ma molti me li dimentico. E vabbè, buona lì, ciao, che ci posso fare, non muro nessuno, ma. A me dispiace, sinceramente, non potervi accontentare tutte, cioè potervi accontentare tutte ehm, Perché di una ho visto la pubblicità, no, che pubblicità? No, vabbè, sì, in un canale YouTube stavano per farlo crescere, farla crescere adesso non ricordo di chi E ehm, hanno fatto il nome di cui io non ricordo, ma raga, è la memoria è quella che è. Quindi se mi inganna, che ci posso fare? Quindi... Fatemi sapere qua sotto i commenti, mettete appunto un pollice in su e, e col tasto giù, se vi va ovviamente, di iscrivervi al mio canale YouTube, e, attivate ovviamente la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento e seguitemi su Instagram, non vi dico il nome perché tanto lo troverete se vi va di cercarmi su Instagram, vi metto tutto, se mi ricordo nell'info box, ok? o nel montaggio, vediamo adesso come viene meglio a me quindi nel montaggio non lo so se lo metterò forse nell'info box è meglio eh, la chiocciolina eh, con il nickname della mia della chiocciolina, gli metterò il nome eh, del, del mio profilo nickname instagram e anche di tiktok ok, poi cos'altro dirvi? ah si, sì, metterò anche la chiocciolina del L'utente della persona che vi ho citato, anzi, che non vi sono riuscita a citare in quel momento, ma pazienza. Quanti minuti siamo? Ah va benissimo, sei minuti, già ce la posso fare. Non voglio fare un video troppo lungo perché poi non so se me lo guardate, quindi andrò a stringere un po' quello che dirvi. Allora, oggi a, a parte pulire la casa e tutto quanto, mi sono dimenticata, ahimè, come sempre di pulire le vette del bagno. Ma vabbè, quello farò un altro momento. Già, che ne sono? Aspetta un secondo. Sono le 3.10, aiuto. E quindi nulla, ragazze e ragazzi... Ehm... Non lo so, speravo di farvi un video di quelli pulizie, motivazionali, ma non ne trovo mai il tempo e la voglia perché ogni volta che lo faccio o c'è un, un inconveniente o devo smettere perché alcuni miei parenti non tutti si vogliono ripresi o non so come manco io riprendere per non riprendere i miei quindi Gi giù di lì va là che non riesco mai a riprendere dove voglio riprendere perché o si mettono da una parte o si mettono dall'altra così là eh? non riesco mai a riprendere quindi eh, mi devo organizzare un po' meglio per fare questi video motivazionali è vero il mio canale parla di trucco, di make up ma io voglio anche variare non solo nel trucco ma anche in altre cose voglio fare un po' un misto lo so che non guarderete sempre questo canale canale youtube però ci tengo io a guardare e a fare ciò che mi piace a me come la video pulizia, video pulizia motivazionali svuoto la spesa non solo quello dove compro il trucco perché dei trucchi ne ho fino all'osso del collo ragazze è la verità sono troppo piena di trucchi infatti molti mi propongono vuoi questo vuoi quello no sono piena ragazze miei ragazzi miei sono piena di trucchi che veramente sono troppo troppo piena quindi voi direte quanto sarei corro <ride> lo so sono oricissima però l'oricissima lo non si può sentir la verità quindi volete o non volete ho tanti trucchi quindi anzi devo fare il giro devo farvi il giro di tutte le palette che ho eh, non so se fare il clattening ma non penso neanche di farvelo perché sarebbe inutile sarebbe una presa per i fondelli, ovvero prendervi in giro quindi dico: no, non faccio dei ma faccio il video del giro, ogni video che faccio, mi trucco. E ogni video che mi trucco, eh, faccio girare le palette. Così almeno non devo stare lì. Oddio, quanto sto gesticolando! Vabbè, niente. Sì, dicevo, ogni video che faccio, mi faccio girare le palette, faccio il giro la, ruotazio la ruotazione di palette. Non so che titolo inventerò, ma. Per non stare lì a farle a meglio le uso, anzi, le uso senza registrare video, ma anche se non ha senso, io le voglio registrare anche facendo truccandomi, ragazze. Non è brutto fare questo video. Questi video così li ho visti da Anna Morana. Sì, Anna Morana. Poi li ho visti da eh, Carolina Bonanni, li ho visti anche da Matilde Baldi e tante altre youtuber, sì. Eh, anche da Anna Magni Anna Magni è bravissima una bravissima youtuber ha superato anche mille iscritti se non l'ho visto male però mi pare di sì. sì Anna Magni e tante altre vabbè non sto là a dilungarmi perché sarebbero un, una cosa esagerata non mirarvele tutte a non mirarvele tutte aiuto ce la posso fare comunque ehm, sì volevo dirvi semplicemente che finalmente e sono riuscita a nominarvi, nominarvi alcuni youtuber con cui io seguo tanto poi c'è il mondo di serena se non ho capito male sì che non sono ancora riuscita a passare nelle scorse nelle scorse settimane sono riuscita a passare poi oggi ancora nulla in questa settimana boh sarà perché ero troppo impegnata in questa settimana appena posso tra virgolette, se mi riesce, mi organizzo e passo anche dal mondo. Di Serena, sono passata sul canale di Big. come si chiama? Max a 50 anni YouTube. Sì, Max a 50 anni YouTube è troppo bravo, adoro, bravo youtuber. E poi che altro? Vabbè, non ne faccio altre noi perché non li posso ricordare tutti. Voglio ricordarmi il mondo di... no, vabbè, quello l'ho detto. Come cavolo si chiama? Ah, Le Martinos, Carmen e Angela, bravissime, adoro. E poi tutte le altre che ve le vorrei dire, ma non voglio dimenticarmi nessuna, ragazze. Quindi ehm, vi nomino tutte così, siete tutte nominate, anche se non vi nomino proprio nome e cognome intero del canale. Per, non me le vogliate, perdonatemi, ma siete tutte. Fat fate che siete già nominate, così siamo a posto. Perché non so nel mio infobox cosa tutto ci starà sul mio infobox di questo video, quindi non sono sicura di, di, farci di farvi stare tutte. Comunque, siete tutte nominate in questo, in questo video come se fosse un videotag. Fate che sia un videotag. Fate che sia un videotag. <ride> Eh, ah, fatemi sapere sotto i commenti a proposito se questi capelli, questa pettinaturina così <ride> che mi ha fatto mia nonna, vi mi piace? O se dovrei farla con la chignon? Io penso che questa pettinatura così, che poi a me non mi sembra tanto una pettinatura, ma va bene lo stesso, fa lo stesso. Fatemi sapere se è troppo trasandata tutta sciolta, perché l'aveva ra mezzi raccolti allora, fate quanto mi hanno l'ha raccolti da qua da qua, da qua dietro La fatti con, un, con questo fermaglio qua, che è legato ai capelli ovviamente, come giusto che sia e tutti gli altri capelli li ha tutti lasciati sciolti fatemi sapere sotto i commenti se vi piace questo, questa pettinatura ditemi se è bella o se dovrei cambiare di nuovo, per natura se lo avete scignon, treccine non me ne parlate perché mia madre non è capace. Anzi, non, non, non sono capelli da treccine questi Le ho fatte anni fa le treccine, ma sono di una scomodità per me allucinanti. Poi, erano sintetti grazie dai, no. Erano sintetiche che non l'ho voluti fare, già. Poi, cosa dirvi? Ehm, nulla. A parte questo, sono prodotti che sto utilizzando sempre, quelli per i capelli. Sono della Fluke che mi piace molto come prodotto. E poi eh, Garnier, la maschera della Garnier è quella col tappo. Sì, vabbè, ci siamo capiti. Ultra dolce Garnier, molto buona per la maschera perché adesso non. Sono, me, sono giorni o una settimana in più che non sto più utilizzando la maschera prima o poi riutilizzo quella maschera perché non la voglio far buttare o un filo o cose del genere nel senso non voglio farla troppo come dire non voglio farla troppo insomma per non tirarla nelle lunghe, non voglio farla guastare, già il pavio è partito da un bel po' di tempo da quando la sto utilizzando ma l'ho accantonata un po', l'ho lasciata un po' perdere, l'ho levitata ma la voglio riprendere per poterla utilizzare e, e fare un impacco ai miei capelli perché sono troppo spenti, adesso non sono più spenti perché ho, usato, ho, usato un altro, ho utilizzato un, uno shampoo balsamo per i capelli della Fructis e adesso però voglio utilizzare la maschera, pro al prossimo giro di lavaggio della mia testa utilizzerò la maschera perché così i miei capelli restano più lucenti, più profumati e anche più volumino meno voluminosi perché così mi sento troppo voluminosa. A voi piaceranno di sicuro, ma a me mica tanto, vabbè. Cioè, eh, sì, sono portabili così, però giovedì sarà il prossimo giro perché sono certa che giovedì lì devo ritornare a rilavare e eh, va bene dai niente ragazze ehm, questo era tutto mi guardo intorno perché vedo che ancora c'è da fare a fare le cose mie cioè devo spolverare ma sì avete capito non ho molta voglia non ho molta voglia, ma lo devo fare perché sennò mi ne arrivano. Eh, eh, gli, insetti, eh, gli insetti, mi fanno ribrezzo. Vabbè, no comment. E, non so se pulirò o meno lo spolverare, ma lo devo spolverare perché sennò, veramente, qua non ci si fa vita. E poi, ah, mi ha fatto il letter, Voi non lo vedete, però, perché siete dalla mia parte, siete, cioè nel senso che vi ho messo davanti in modo che non possiate vedere cosa tutto c'è attorno a me, tranne questa parte qui che è tutta da pulire in qualche modo e spostare tutto sia qua su che a fianco e tutto qua attorno, vedete quasi tutto da pulire e poi vabbè su non pulisco perché non mi interessa neanche arrampicarmi come una scimmia <ride> non ci penso proprio però il resto dove ci arrivo pulisco tutto quanto e poi metto tutto a posto e buona lì niente. Allora, quando quanto siamo arrivati? A 16 minuti di video e qualche secondo in più. Bene, ragazze. Questo era tutto. Ripetisco, se questo video vi è piaciuto, seguitemi su Instagram. Come... Vabbè, vi dico, seguitemi solo su Instagram. Tutto quanto le informazioni le troverete se sbirciate nell'info box. Vi raccomando, siete pregatevi pre se vi interessa ovviamente seguirmi su Instagram e su TikTok, perché ha TikTok, per chi non ha TikTok e su Instagram, o per chi non ha Instagram, Facebook e così via. E niente, noi un bel bacio, ti mandiamo, anzi vi mandiamo perché siamo io e mia nonna, mia nonna non è qua mai in sala, però vi saluta perché anche lei ha visto che mi seguite parecchie, non so quante siete, ma mi seguite, un bacio da parte mia nonna. Anzi un abbraccio più che altro o un saluto, come crederei? Anzi, meglio un saluto, perché lei è più per i saluti, non per le mielosità. Era ragà, mia nonna ha 80 anni e non è più una ragazzina che fa troppe mielosità. Ma non è mai stata una mielosa, troppo esagerata col saluto. Un saluto, ciao, buongiorno, quel che è? E ciao, e basta così. <ride> che vi devo dire, non è troppo... Cioè, è sociale, però... Non è troppo, non si dà troppa, um, come si può dire, non voglio dire brutte parole sbagliate, che brutte parole sbagliate. Cioè, lei è sociale, socievole, però um, um, cerca di non essere troppo esagerata nel modo di parlare e di, di esprimere le cose. Cioè, parla, dice giusto, ma poche parole ma buone punto, eccoli, <ride> questo lo vuol dire, dice un ciao, un buongiorno, quello che è, e poi fa vedere, che fare, fa vedere quello che deve far vedere nel video su la spesa, l'avete vista, insomma come è fatta lì, quindi adesso già sono 18 minuti che parlo, aiuto, quindi vi invito a mettere un pollicione in su, um, o giù, come preferitevi a seconda se il video vi è piaciuto o meno, e vabbè... Tanto non muore nessuno se mettete un like o un dislike, quello che volete voi. Commentate qua sotto e fatemi sapere che ne pensate di tutto ciò che vi ho detto a partire dai miei capelli. E niente, ciao, iscrivetevi, col il tasto qua sotto, che è ovviamente gratuito, non so se è qua o qua, non ne ho idea. E attivate la campanella qualora voi decidete di aggiornarmi con, mio, con i miei contenuti youtubeani. Ciao! Alla prossima, a presto, ciao!